Bentornati sul nostro canale il Mondo di Aran e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il gelato bacio senza la gelatiera. Un gelato che è delizioso e che farà impazzire tutti i membri della vostra famiglia. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 300 g di crema di nocciole, 60 ml di latte condensato, 35 ml di sciroppo di glucosio. 250 ml di panna fresca da montare 200 ml di latte intero tiepido e infine 70 g di nocciole intere Per prima cosa prendiamo una bella bulcapiente e ci aggiungiamo la nostra nocciolata o crema di nocciole Ok? Poi aggiungiamo anche il nostro sciroppo di glucosio molto bene. Ora il nostro latte condensato e poco alla volta anche il nostro latte. Come ben vedete, la nostra crema ha assorbito il latte messo poco alla volta e ricordatevi, per chi non avesse visto i nostri video dello sciroppo di glucosio e del latte condensato si guardi per bene i link in descrizione. Ora ci occupiamo della panna e la montiamo finché diventerà bella densa. Ora aggiungiamo la nostra panna al nostro composto e mi raccomando mescoliamo per bene. Vi ricordo che noi abbiamo utilizzato una panna senza zucchero e senza nessuna aggiunta di zucchero. Ora ragazzi aggiungiamo le nostre nocciole, le incorporiamo per bene al nostro gelato e ora lo copriamo con la pellicola alimentare e lo mettiamo in freezer per due ore. Abbiamo tirato fuori dal freezer il nostro impasto e ora lo mescoliamo un pochino con una bella palettina così non si formeranno i cristalli di ghiaccio e li rompiamo per bene. Poi continueremo questo processo di mettere il nostro gelato in freezer e poi rilavorarlo un pochino per altre 7-8 volte, ossia fino a che raggiungeremo una consistenza desiderata. Abbiamo tolto il nostro gelato dal freezer e come potete vedere si sta già iniziando ad addensare e ora ripetiamo lo stesso procedimento di prima che faremo per altre 6 volte. Ragazzi, finalmente dopo tanto lavoro siamo arrivati anche al mio momento preferito, ossia l'assaggio e adesso mi mangio una bella pallina di gelato bacio insieme a voi. Allora. Come potete vedere, ha una consistenza bella cremosa. Ragazzi, qua c'è un profumo... Di cioccolato di nocciole una roba vabbè ok bene e adesso non mi rimane altro che assaggiare una deliziosa pallina di cioccolato insieme a voi mm. mamma mia che buono è cremosissimo Sa di cioccolato al punto giusto, non è eccessivamente dolce. Poi, mm, insomma, è una delizia e sembra veramente fatto con la macchina. Lo dovete assolutamente provare. Bene ragazzi, come potete anche vedere, il mio spuntino si è concluso e ora non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti e noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao!